Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale Io sono Maxi e questo è un nuovo outfit Ragazzi tutto quanto glitchato O meglio tutto quello che si poteva glitchare L'ho glitchato Per partire eh, abbiamo bisogno di un outfit con pantalone nero Che potete portare fuori da una qualunque attività E una volta che avrete questo outfit Questo completo diciamo Possiamo incominciare Allora quando abbiamo il completo dobbiamo eh, incominciare dalla parte superiore dobbiamo, non è necessariamente, possiamo cominciare anche dalla parte inferiore allora andiamo in eh, giacche aderenti e andiamo a scegliere la giacca nera aderente ragazzi una volta scelta la giacca nera apriamo il menu interazione, tasto touchpad andiamo in giubbotti antiproiettile e andiamo verso sinistra di 2 e selezioniamo il giubbotto antiproiettile nero verrà buggato solo con questa giacca però ragazzi lo fa quindi eh, non adoperate altre giacche perché non vi riuscirà o meglio solo con le giacche a righe una volta messo questo giubbotto antiproiettile scegliamo i guanti ci sono vari tipi di guanti io però metto quelli di pelle neri aperti che mi piacciono però voi potete scegliere quello che volete questo completo si può fare solamente sul personaggio donna ragazzi per il personaggio uomo porterò un altro modo per farlo e a questo punto andiamo avendo il pantalone nero dobbiamo mettere una sneakers mettiamo una sneakers bianca e nera e automaticamente avremo le caviglie buggate o meglio le caviglie invisibili quello che comunque piace a molte persone e adesso andiamo a togliere il casco ragazzi, togliamo il casco perché il casco non ci serve. E andiamo a salvare il completo. Insomma, però, prima di salvare il completo, mettiamo il rebrit, il respiratore. Oh, non so se si chiama rebrit, rebeard, re Comunque, dai ragazzi, mettiamo il respiratore. Una volta messo il respiratore, andiamo a salvare il completo. Salviamo a questo punto ragazzi c'è un altro passaggio che dovete fare cioè mettere il visore notturno assieme al eh, respiratore per fare questo dovete avere il visore notturno salvato su un altro completo come ce l'ho io una volta che l'avrete salvato su un altro completo basterà indossare il completo dove avete il visore notturno e poi tornare sul completo che vogliamo modificare qui vi faccio vedere come mettere solamente il visore notturno senza diciamo senza passamontagna allora per fare ciò dovete andare nello yacht dovete indossare il visore notturno entrate nell'idromassaggio eh, vi dovrà mettere il costume automaticamente mi raccomando mettete una C4 eh, vicino al, al bordo mentre siete fuori dall'acqua e vi fate esplodere automaticamente. Quando respawnate, vi troverete con il rebeard re Scusate, ragazzi, il respiratore. Insomma, e senza cappuccio nero senza mh, il nero. Ovviamente il personaggio sarà pelato. Però, eh, se andrete a fare un completo di questo tipo neanche si vede. A questo punto, ragazzi, che cosa dovete fare? Dovete salvarlo, ma non salvarlo nello yacht perché altrimenti non funzionerà quindi torniamo al completo quando abbiamo messo il uh, visore notturno andiamo a uh, selezionare un, uh, un completo ragazzi andiamo a selezionare il, uh, il completo di drone dobbiamo averlo già salvato questo completo quindi innanzitutto salviamo questo qui e poi abbiamo il uh, completo di drone quindi andiamo con il completo di Tron senza ovviamente eh, selezionarlo dal, da dove sta la cassiera perché altrimenti si buggerà e non riuscirà in pratica il glitch una volta fatto ciò ci avviciniamo alla macchina e facciamo il glitch per passare il casco eh, sotto l'altro completo che noi vogliamo quindi ci avviciniamo alla portiera e tutto quello che state vedendo insomma eh, paracadute, il completo selezionato e andiamo a selezionare quando saliamo in macchina il completo che vogliamo noi a questo punto abbiamo l'effetto desiderato e andiamo a salvare questa parte del completo mancano ancora due cose ragazzi e poi avremo terminato questo super completo moddato diciamo che è un veramente il top che si può fare eh, senza avere un mod menu diciamo che stiamo facendo un completo eh, che potrebbe fare un modder insomma eh, a questo punto che cosa facciamo se siamo CEO chiamiamo un elicottero altrimenti andiamo all'eliporto e andiamo a prendere l'elicottero le, io sono CEO quindi chiamo l'elicottero indosso il eh, completo con il borsone e adesso andrò ad applicare il borsone al completo che avete appena visto sapete tutti come si fa per passare il borsone da un completo all'altro però ve lo faccio rivedere anche perché lo devo fare anch'io quindi decollate con l'elicottero, prendete quota a una, una bella altezza io adesso mi avvio verso il negozio di abbigliamento l'altro e eh, aprite il paracadute quando siete con il paracadute aperto andate a selezionare il completo che volete modificare in questo caso il eh, completo su cui stiamo lavorando e eh, andiamo ad atterrare io sto cercando la direzione del negozio di abbigliamento per, perché poi andrò a mettere l'ultimo oggetto comunque andiamo ad atterrare una volta che siamo atterrati e il personaggio si starà togliendo il paracadute selezionate il completo dove volete mettere il borsone come per magia avrete il borsone ragazzi sul completo che volete. voi. Mi tolgo la pulizia perché mi rompono i coglioni. E una volta fatto ciò, che cosa dobbiamo fare? Andiamo a salvare questo completo. salviamo il completo e mettiamo una volta salvato il completo mettiamo il, la tuta da pilota ragazzi la tuta da pilota nera ovviamente io ce l'ho nei miei completi salvati perché eh, stavo facendo diciamo già questo completo però comunque voi la potete mettere sul momento insomma quindi eh, fate voi allora, una volta che avete la tuta da pilota, andate al, al, allo strip club, o night club, come cazzo lo volete chiamare, al putty club, come pare a voi, andate a piedi, e entrate dentro, una volta che siete entrati dentro, vi toglierà il tubo, lo sapete tutti, penso che questi glitch sono vecchi come il cupo, insomma, e una volta entrate dentro... Ehm, che cosa dovete fare? Selezionate il completo su cui state lavorando e, e, e basta. In pratica quando uscirete vi rimarrà il tubo del, della scuola di volo, insomma della, della tuta da pilota. detto questo ragazzi, spero che il completo vi piaccia. Il video finisce qui, un saluto a tutti e al prossimo video. Ciao a tutti!